Questa crisi della democrazia che stiamo vivendo in Occidente, in questa fase storica, probabilmente eh, insomma, gli storici comunque sono più o meno tutti inclini a pensare che sia cominciata negli anni Ottanta, a fin dei conti la, la crisi della democrazia è contestuale all'affermazione del modello neoliberale e quindi al neoliberismo, al finanziar capitalismo, insomma sono tutti fenomeni strettamente connessi. Quindi su questo tema della crisi della democrazia io vorrei che ci soffermassimo, perché ho e sicuramente abbiamo qualcosa da, da Io Più che di crisi della democrazia parrei di inesistenza, tu della democrazia oggi se le parole ancora conservano un senso. Democrazia è una veneranda parola greca che significa non il potere del popolo, come viene abitualmente tradotto, è molto più... È molto più fine il lessico greco, vuol dire potere del popolo ma anche popolo al potere. Ma al tempo stesso popolo non vuol dire banalmente massa di individui, volgo, popolaccio, vuol dire invece una cosa molto più importante io credo. Greci avevano, se avesse voluto dire popolo al potere o potere del popolo in termini vaghi, in Greci avrebbero detto laocrazia, laos, non demos. Il demo è un'altra cosa, il demo è il popolo ripartito in maniera tale, per farla semplice, che non ci siano disuguaglianze eccessive. Tutta la metafisica greca, tutto il quadro simbolico e culturale della Grecia classica, a cui bisogna tornare a ispirarsi nell'odierna epoca dell'illimitatezza, si regge sulla misura, sulla giusta misura la quale non è solo un concetto filosofico, metafisico, non è solo un simbolo culturale, ma è anche concretamente incarnato nella vita politica dei greci. La democrazia è la più splendida, perché la democrazia è il potere del popolo, il popolo è il potere, ma il popolo è ripartito in maniera tale che non vi siano eccessi né iperboli in eccesso, no? né troppo ricchi, né in difetto, no? troppo poveri in modo cioè che non si precipiti in quella che con una splendida forma il dialogo di Platone, intitolato titolato politico, chiama il mare infinito della disuguaglianza, che è una formula stupenda per comprendere oggi invece come siamo finiti nel mare infinito della disuguaglianza. La democrazia ora, se questo è in estrema sintesi, chiaramente, il mare infinito della disuguaglianza, se questo è in estrema sintesi la democrazia, oggi non c'è alcuna democrazia. E in primo luogo il popolo non ha alcun potere non è al potere evidentemente il popolo viene periodicamente interrogato tramite dispositivi elettorali millimetricamente calcolati già prima e soprattutto quale che sia la decisione che prende il popolo non ha alcun rilievo perché tanto a decidere sono sulle multinazionali eh, la dittatura del mercato le, lo spread e così via sempre entità, avrebbe detto Marx, sensibilmente sovrasensibili che stanno al di là della decisione comunitaria del popolo quindi non c'è alcuna decisione del popolo sulle nostre soluzioni anzi, la politica è ridotta appunto a una scelta, secondo lo stratagemma che dicevamo prima si moltiplica il messaggio in modo che appaia pluralistico ma poi è sempre uno solo per questo appunto eh, la, la dicomia destra e sinistra, secondo me valida nell'epoca del capitalismo dialettico, del capitalismo dialettico in cui viveva Marx per intenderci, in cui la sinistra portava avanti il ruolo di emancipazione dialettica del mondo secondo il nobile progetto di Marx, di Gramsci, di Oggi destra e sinistra sono categorie secondo me estinte perché sono modi di dire cose, la stessa cosa in maniera diversa. Non esistono come protesi ideologica per galvanizzare l'elettorato no, non a caso l'elettorato è sempre più simile alla tiposeria calcistica si esalta con le vittorie, con le sconfitte della propria squadra ma destra e sinistra che sono in disaccordo su tutte le questioni più rilevanti poi invece sono totalmente d'accordo sulle questioni importanti che invece andrebbero discusse l'ideologia del nostro tempo si regge esattamente su questo nel sottrarre allo spazio della discussione pubblica i temi invece importanti, tra cui ad esempio il monoteismo del mercato, chi veramente mette in discussione l'oscena pratica di privatizzazione selvaggia oggi in chi mette davvero in discussione oggi ad esempio il problema dell'eurocrazia, per dirne un no? il problema dell'euro, e così. Sono tutti temi che non vengono nemmeno posti all'ordine della discussione, no? ci si interroga per cui io credo che la sola democrazia possibile oggi esista come resistenza da parte del popolo all'alienazione, alla reificazione, allo sfruttamento che si fa sempre più intenso ogni giorno che fa. E questa resistenza deve esistere come resistenza di comunità solidali che provino a, re a restaurare dei legami solidari e comunitari fra individui liberi e uguali e da lì contrastino attivamente il modo della produzione capitalistica, contrastino ho detto, contrastino un modierno scenario. Per questo io penso che ogni riflessione sulla democrazia che non metta in discussione il fatto che oggi non siamo in una democrazia è votata al fallimento, al presupporre ideologicamente il problema.